meditazione nel bosco ci troviamo a santa città nei pressi del monastero buddista della tradizione della foresta una tradizione che ha mantenuto fino ai giorni nostri una modalità di pratica molto vicina a quella degli insegnamenti di siddhartha Gautama, poi noto come il buddha che aveva insegnato come usare la meditazione per superare la sofferenza umana e lo aveva fatto all'aperto, nella foresta, perché il Buddha e i suoi seguaci vivevano e meditavano sotto gli alberi. Grazie a questa tradizione possiamo ancora oggi sperimentare questo tipo di pratica che ha delle caratteristiche molto interessanti di cui adesso parleremo Nella, se voi cercate in rete la meditazione nel bosco troverete qualcuno che vi dirà che il bosco è un posto dove possiamo trovare il relax dove possiamo rilassarci magari con il suono di un ruscello e in questo modo superare lo stress che è tipico del nostro tempo. Io non credo che sia questo lo scopo della meditazione, che anzi è in grado proprio di metterci in contatto con quelle capacità, quelle modalità reattive della nostra mente che a volte ci fanno provare cose, sensazioni piacevoli, ma altre volte anche spiacevoli. E se vogliamo conoscere eh, la mente e se vogliamo capire qual è la causa della nostra sofferenza dobbiamo entrare in contatto con tutti i tipi di sensazioni. il bosco in particolare ci eh, fa uscire dalla nostra zona di comfort che è mh, quella mh, serie di condizioni che noi sempre creiamo per cercare di stare bene anche anche nella meditazione quando Partichiamo la meditazione sempre facciamo in modo che ci sia silenzio, che la porta sia chiusa, che la finestra sia chiusa, che magari ci sia l'aria condizionata, il telefono è in modalità aereo, nessuno ci può disturbare, e così tutto è perfetto affinché possiamo concentrarci. E lo stesso nella vita, in ogni circostanza, cerchiamo di evitare ogni tipo di fastidio piccolo e grande. Non vogliamo avere neanche un po' di freddo, non vogliamo avere neanche un po' di caldo, non vogliamo sudare, non vogliamo farci bagnare neanche da una goccia di pioggia, e non vogliamo prenderci neanche un leggero raffreddore. E continuamente siamo preoccupati di creare le condizioni per non avere nessun tipo di disturbo, non solo per il nostro corpo, ma anche per la nostra sfera emotiva, evitando tutte quelle situazioni, anche nelle relazioni umane, che potrebbero essere spiacevoli ed è proprio questo atteggiamento che eh, ci porta il massimo della nostra condizione di sofferenza esistenziale con cui prima o poi tutti facciamo i conti. Facendo la meditazione nel bosco usciamo da questa zona di comfort perché entriamo eh, a contatto e siamo inseriti in un ambiente di natura eh, selvaggia. La natura selvaggia è in realtà il nostro ambiente è per eccellenza, perché siamo stati creati dall'evoluzione affinché il nostro corpo e la nostra mente avessero le caratteristiche adatte a vivere in ambienti come questi. Poi con la civilizzazione abbiamo fatto in modo da creare sempre più protezioni per allontanarci il più possibile da, da questo ambiente naturale che noi consideriamo ostile proprio perché è, è imprevedibile ma in realtà quando siamo in questo ambiente se ci stiamo in un certo modo possiamo veramente ritrovare il nostro sé più autentico perché lasciamo andare tante barriere artificiali che normalmente costruiamo. Non solo possiamo scoprire il nostro sé più autentico, ehm, possiamo anche capire come eh, la nostra mente reagisce a Tanti eh, stimoli esterni che sono per noi imprevedibili, per esempio se siamo nel bosco ehm, possiamo avere magari freddo, può essere umido, può essere troppo caldo, eh, eh, ci sono degli insetti che vengono a posarsi sulla nostra pelle e poi mentre siamo seduti in meditazione, quindi siamo immobili, gli animali non hanno paura e quindi probabilmente mentre siamo seduti in mentre non ce ne accorgiamo, si avvicinano, sappiamo che si possono avvicinare degli animali, non sappiamo quali, e quindi siamo eh, più che mai a contatto con, con l'ignoto, con il non conosciuto, che è proprio in realtà la nostra condizione esistenziale, cioè ehm, essere a contatto con qualcosa che pensiamo di conoscere, pensiamo di capire, ma in realtà non capiamo mai fino in fondo. Inoltre un'altra cosa che ci può aiutare a capire eh, nella meditazione in un ambiente naturale come il bosco è quello di comprendere a fondo la nostra insignificanza. Noi siamo qui in questo ambiente eh, ricco di tantissime forme viventi di ogni tipo e di ogni dimensione, animali, piante e, e noi siamo uno dei, dei, degli animali di questo ambiente ma probabilmente l'unico qui non in grado assolutamente di cavarsela da solo di sopravvivere con le proprie forze eh, in un posto come questo e quindi eh, possiamo veramente capire quanto al di là del nostro senso di potenza sia personale che collettivo eh, siamo veramente nulla su questa terra non farò una meditazione guidata perché eh, almeno nel bosco è il caso il telefono di metterlo a tacere per stare a contatto veramente con ciò che c'è in questo ambiente che è ricco di stimoli da tutti i punti di vista odori suoni sensazioni tattili quindi le istruzioni sono abbastanza semplici trovare un posto per sedersi comodi magari su una roccia come sono io in questo momento, oppure su un ramo, l'importante è che le anche siano più in alto delle ginocchia in modo che la, che la schiena possa mantenersi eretta e rilassata al tempo stesso e facilitare la concentrazione. E poi soprattutto ascoltare, ascoltare tutti questi stimoli sensoriali che vengono dal bosco che sono una grande ricchezza di suoni, eh, del vento, del ruscello se è presente, degli de, animali, gli uccelli, degli insetti e anche sensazioni tattili, per esempio il, il, la sensazione del vento sulla pelle, degli insetti che si poggiano sul nostro corpo e che possibilmente dovremmo cercare di lasciare, di avere il coraggio di lasciare fare, eh, almeno per il tempo della meditazione, così possiamo veramente osservare le, le reazioni della nostra mente e oltre ad ascoltare queste sensazioni è anche molto importante, forse anzi è la cosa più importante, osservare le reazioni della nostra mente di fronte a tutto questo. Ecco, quindi eh, buona pratica e grazie ai monaci della tradizione della foresta che hanno mantenuto eh, viva questa tradizione in questo bellissimo posto che è Santa Cittarama. Rama, eh, ci permettono di anche a noi di praticare in questo modo che è veramente interessante.